È vero che l'invasione dell'Ucraina sembra smentire il fatto che la libertà dei commerci riduce i rischi di guerra, però... Dobbiamo anche riflettere che cosa sarebbe successo se non ci fosse stata questa globalizzazione. Oggi queste guerre che noi abbiamo sono ancora guerre locali, compresa quella dell'Ucraina, alla quale noi diamo supporto all'Ucraina evidentemente, per tutta ragione, ma è ancora una guerra locale. Non siamo finiti in una guerra di carattere mondiale e io credo che questo dipenda anche dagli scambi internazionali che ci sono. Io sono Giuseppe Laterza e questo è Radar, un podcast degli editori La Terza. serie di conversazioni settimanali sulle questioni essenziali del nostro tempo, ogni volta in compagnia di un esperto per cercare di andare in profondità, a rimettere ordine e orientarsi. Mentre il mondo o almeno il mondo occidentale sta uscendo faticosamente dalla pandemia e pensavamo noi europei di riprendere il 22 il cammino della crescita, il 24 febbraio la Russia ha invaso l'Ucraina. Eravamo convinti che non succedesse anche quando c'era un dispiegamento di forze e forse uno dei motivi per cui lo ritenevamo è che, diciamo, ci affidavamo a una parola forse abusata in questi anni che è globalizzazione, cioè il fatto che da ormai molti anni, da decenni, i mercati mondiali sono connessi tra loro in maniera molto forte, con interessi globali, con interessi reciproci e con effetti anche sull'aspetto militare, voglio dire secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale la spesa militare si è ridotta addirittura del 50% negli ultimi 50 anni. Eppure la Russia ha invaso l'Ucraina e le conseguenze di quello che è successo sono molto importanti non solo dal punto di vista militare e geopolitico, ma anche dal punto di vista economico, conseguenze che rischiano di andare avanti nel tempo, posto che la stessa guerra non è quella guerra lampo che forse Putin pensava e sperava, ma una guerra che produce grandi cambiamenti nelle alleanze militari, nelle alleanze politiche c'è cioè una questione che riguarda l'ampliamento la, della Nato ma anche conseguenze economiche molto rilevanti e torna il tema della globalizzazione rimarrà ci sarà una minore globalizzazione o addirittura finirà o ci sarà una globalizzazione selettiva per aree con conseguenze molto rilevanti in tutti i casi sulla nostra vita quotidiana ecco. Per ragionare su questo abbiamo invitato una persona che da molti anni riflette su questo tema e è stato anche come dire, uno dei protagonisti è uno dei protagonisti del mondo economico italiano e anche nella gestione, che è Innocenzo Cipolletta, economista, manager, per molti anni direttore di Confindustria e poi al vertice di aziende importanti come le ferrovie dello Stato, Marzotto, eh, e che oggi ha una serie di incarichi importanti di vario tipo, tra cui mi piace ricordare quello dell'Associazione Economia della Cultura, perché Cipolletta si è sempre occupato molto del rapporto tra queste due sfere. Cipolletta è autore anche di vari libri, tra cui per la terza La responsabilità dei ricchi, dal protezionismo alla solidarietà, e nel 2014 un libro provocatorio, nel, nel titolo già in una serie che si chiamava così Falso, punto esclamativo, il suo si chiamava Paghiamo troppe tasse, falso. Poi, proprio un anno fa, è uscito un libro quasi profetico eh, di Cipolletta che si chiamava La nuova normalità, istruzioni per un futuro migliore. Un libro che a rileggerlo oggi fa molta impressione perché ci descrive un futuro che passa attraverso una concatenazione di crisi. Ci torneremo alla fine, ma la prima domanda che vorrei fare a Innocenzo Cipolletta è di dirci molto in breve, quando parliamo di globalizzazione, cosa intendiamo? Ci dai un po' il contesto di questa parola? Innanzitutto buongiorno Innocenzo. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Eh, globalizzazione è una parola che ricorre nella storia economica, nella storia politica dei nostri paesi, perché fa rima con internazionalizzazione, multilateralismo, cioè significa che i paesi Cominciano ad aprirsi agli scambi con gli altri paesi sia di persone, sia di merci, sia anche di capitali e si inizia a ragionare in termini di rapporti multilaterali, cioè non più rapporti fra due paesi che si mettono d'accordo su che cosa scambiarsi e come organizzarsi, ma un sistema dove se io apro un paese sono tenuto ad aprire a tutti quanti gli altri paesi alla stessa maniera. Questa è stata Diciamo, la grande innovazione soprattutto del dopoguerra ma direi soprattutto dagli anni 70 in poi che ha favorito una crescita dei commerci e degli scambi ma anche delle relazioni interpersonali della conoscenza, della cultura e che noi abbiamo chiamato globalizzazione soprattutto quando è caduto il muro di Berlino e l'Unione Sovietica si è praticamente sfaldata in diversi paesi che hanno aderito poi all'Europa e alle condizioni dei mercati liberi e poi soprattutto quando la Cina, dopo l'esperienza di Mao Zedong con la scelta di aprirsi ai mercati, è entrata il VTO, ossia nel World Trade Organization, eh, aderendo quindi alle regole del commercio. Questa è stata la globalizzazione che è andata avanti per qualche decennio, incontrando poi delle difficoltà, di cui oggi ne abbiamo un po' eh, le conseguenze. Ecco, questa globalizzazione che tu hai descritto in maniera molto efficace era stata già messa alla prova in un certo senso dalla pandemia, cioè quando subiamo le conseguenze di un virus che si diffonde in tutto il mondo, per certi versi dovremmo imparare uno dall'altro e dovremmo gestirlo insieme e l'abbiamo fatto in parte, per certi versi però... Questo shock così forte viene gestito da ogni paese in maniera diversa. C'è, come dire, già in quel momento secondo te una prima questione che investe il processo di globalizzazione, quando tu scrivi appunto la nuova normalità di cui forse è bene che ci ricordi il perché del titolo. Che cosa che cos'è questa crisi continua che descrivi nel libro? Ma dunque, la globalizzazione in realtà diceva i suoi primi colpi essenzialmente, a mio avviso, proprio all'inizio del millennio che stiamo vivendo con l'attentato alle due torri gemelle e agli Stati Uniti d'America. Quella che è stato un evento di terrorismo, ha cominciato a obbligare i Paesi a fare maggiori controlli che ancora tutt'oggi sussistono, quando si prende un aereo si passa attraverso un metal detector, bisogna mostrare la propria identità, ci deve essere corrispondenza tra il nome del passeggero che sta sul biglietto e il suo passaporto, eh, tutte cose che prima non esistevano, prima si, si andava tranquillamente, si, si saliva, si poteva addirittura scambiare un biglietto con una persona o con un'altra, nessuno controllava i bagagli e quant'altro. E' Questo ha cominciato a mettere già alcuni paletti perché eh, alcuni stati sono considerati stati che ospitavano il terrorismo e quindi erano messi in qualche maniera a, a guardare. Ma il colpo forte alla globalizzazione non viene dalla pandemia, viene dalla crisi finanziaria del 2008. Con la crisi finanziaria del 2008, che fu una crisi molto forte, tant'è che addirittura la caduta del prodotto interno lordo del 2008 2009 ha superato quella che era stata la grande crisi del 29 e quindi è stata una recessione fortissima che ha interessato tutto il mondo a partire da quel momento molti stati hanno cominciato a dire bisogna fare degli interventi per difendere l'occupazione e difendere l'occupazione significa proteggere le proprie imprese e cominciare a dargli sussidi da un lato nazionalizzarle per evitare che vengano perse e cominciare a chiudersi rispetto a quelli che sono gli altri paesi. E Questo è avvenuto nei paesi più liberi del mondo, cioè gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito sono quelli che hanno in qualche maniera infranto le regole del mercato e sono entrati, gli Stati Uniti d'America nell'industria automobilistica, ce lo ricordiamo, e il Regno Unito nel sistema bancario e anche gli Stati Uniti d'America nel sistema bancario evidentemente e così abbiamo fatto un po' tutti quanti noi, quello è stato il germe della frattura della globalizzazione, poi è avvenuto l'era di Trump nel 2017 quando è stato eletto e Trump, ce lo ricordiamo tutti quanti penso, ha mh, di fatto eh, contraddetto eh, tutti gli accordi di liberalizzazione che erano stati condotti fino a quel momento, eh, sostenendo che gli Stati Uniti d'America erano diciamo vittime eh, di questi accordi e quindi eh, ha cominciato a mettere e minacciare dazi eh, e chiusura alle importazioni del Canada, del Messico, eh, dell'Europa, della Cina, del Vietnam, dell'India, di tutti quanti i paesi con i quali voleva ristabilire un rapporto di carattere bilaterale, questo è stato il colpo più forte, la condanna del multilateralismo che secondo Trump aveva danneggiato gli Stati Uniti d'America e il ritorno al bilateralismo, un bilateralismo dove ovviamente il paese più forte, gli Stati Uniti d'America erano capaci di imporre le proprie condizioni. Questo è stato un trauma per i processi di globalizzazione e tutti quanti noi speravamo che una volta superato Trump, le cose, non dico tornassero come prima, ma insomma migliorassero e invece lì è intervenuta, come hai ricordato, la pandemia, la pandemia eh, ha di nuovo fatto crollare l'economia, ha di nuovo imposto agli Stati di intervenire per proteggere le proprie aziende e per salvaguardare l'occupazione, ha rotto una quantità di filiere che si erano stabilite quando ci si è resi conto che per salvaguardare gli interessi nazionali i paesi riservavano al proprio interno quelli che erano alcuni prodotti di forte utilizzo durante la pandemia, dalle banali mascherine che non si trovavano più, ai respiratori fino alla ricerca per i vaccini che cominciavano a essere, diciamo, trattati nazionalmente piuttosto che internazionalmente. Questa pandemia l'abbiamo superata anche grazie a un certo sforzo di collaborazione internazionale, ma è stato uno sforzo di collaborazione internazionale molto regionale. L'Europa si è fatta le sue difese, si, i paesi si sono organizzati per comprare i vaccini tutti quanti assieme, gli Stati Uniti d'America hanno fatto le loro scelte, l'Asia ha fatto le loro scelte, ci siamo indirizzati verso un processo di regionalizzazione della internazionalizzazione, non tanto un'apertura multilaterale a tutti quanti i paesi, ma ognuno nel proprio contesto dove si sentiva più difeso. Poi è intervenuta la guerra in Ucraina, di cui purtroppo non abbiamo ancora le conseguenze e questo fenomeno della, eh, diciamo, del colpo alla globalizzazione si è così eh, in qualche maniera diventato ancora più forte. Mi chiedevi prima appunto che cos'è la nuova normalità Ecco, quello che ho raccontato questa è la nuova normalità. Se teniamo conto che nei primi 22 anni di questo secolo noi abbiamo avuto almeno in questo punto 4 se non 5 eventi di carattere straordinario eventi che si sono prodotti in qualche parte del mondo ma che si sono estesi con estrema rapidità in tutto quanto il mondo e questo è quello che succede quando i paesi sono aperti se i paesi sono aperti quello che succede in un angolo sperduto del mondo ha tendenza a ripercuotersi su tutti quanti e questa è la nuova normalità in qualche maniera cioè un rischio una possibilità di crisi e di eventi che eh, possono prodursi e tutti di natura diversa l'uno dall'altro, ricordo che abbiamo cominciato col terrorismo, poi con la crisi finanziaria, eh, quindi con eh, l'avvento di un personaggio diciamo, eh, poco democratico come è stato Trump, e poi la pandemia, poi abbiamo avuto adesso la guerra in Ucraina e, e domani chissà che cosa potremo avere. A fronte di questa situazione i paesi cercano di essere resilienti, questa è la nuova parola, il nuovo dogma, cioè non c'è la possibilità di prevedere questi eventi, però sappiamo che se siamo forti, se rafforziamo le nostre strutture, possiamo resistere agli eventi, li possiamo in qualche maniera banalizzare, questa è un po' la ricerca e questo è anche quello che l'Europa sta cercando di fare con il piano della Next Generation Europe, che è un piano per rafforzare le strutture dei paesi europei affinché siano più forti e resistano alle prossime crisi senza che noi sappiamo quali possano essere. Sì, dunque tu hai messo tanta carne al fuoco e l'ultima parte del tuo discorso accena a una questione che ti vorrei porre alla fine, e cioè se poi non sia necessario in qualche modo per salvare il buono della globalizzazione governarla di più in forme complesse. Però una delle questioni che hai sfiorato è importante, vorrei che tu ci dicessi qualcosa in più, perché tra l'altro al centro dell'edizione eh, del Festival dell Economia, che si chiama Festival Internazionale di Economia, che si tiene a Torino, diretta da Tito Boeri, di cui tu insieme alla casa editrice sei stato uno dei promotori fin dal 2006, che è la questione delle diseguaglianze. La globalizzazione, lo hai scritto anche nel libro sulla nuova normalità, ha generato insieme riduzioni di diseguaglianze, per esempio tra i paesi cosiddetti in via di sviluppo e i paesi più ricchi, ma anche all'interno dei paesi maggiori diseguaglianze. E questo è legato a quei fenomeni di scontento della globalizzazione come Trump, come altri partiti sovranisti di cui fai cenno. Ecco, c'è secondo te questa relazione? Come si, si è sviluppata negli anni? Sì, purtroppo c'è, diciamo che ogni medaglia ha il suo rovescio, quindi se la globalizzazione ha avuto degli effetti positivi ha avuto anche degli svolti di carattere negativo. Usando un'espressione di Donny Roddick c'è stato un processo di integrazione internazionale e un processo di disintegrazione nazionale ehm, e questo è derivato sia dalla globalizzazione che da un fattore che ha permesso la globalizzazione che è il progresso tecnologico, perché non ci dobbiamo dimenticare che accanto agli eventi politici che hanno portato alla internazionalizzazione dell'economia, un fattore di grande eh, rilevanza e spessore è stato il progresso tecnico. Senza il progresso tecnico che è esploso negli anni 70, dopo la prima crisi del petrolio, cioè l'era del digitale, noi non avremmo potuto avere questi processi di eh, globalizzazione. Eh, il digitale ci ha consentito come è stato detto a lungo, di eh, superare i problemi di spazio e di tempo e quindi di mettere in connessione paesi lontanissimi allo stesso momento e questo ha consentito di creare delle filiere eh, produttive, degli scambi e ancora oggi uno scienziato degli Stati Uniti d'America può dialogare tranquillamente con un cinese, con un russo, o eh, con un eh, francese se lo vuole fare senza nessun problema mentre prima era effettivamente decisamente più difficile. Quindi questo progresso e questa internazionalizzazione hanno portato a una riduzione delle differenze tra i paesi. Addirittura è stata sconfitta la povertà, nel senso che le stesse Nazioni Unite hanno riconosciuto che per la prima volta, nei primi anni venti di questo secolo, gli obiettivi di riduzione della povertà che non erano mai stati raggiunti nel passato, sono stati raggiunti e i poveri nel mondo, i poveri in valore assoluto, sono diminuiti. Ma è aumentata di molto quella che noi chiamiamo la povertà relativa, cioè le differenze tra i paesi, perché da un lato c'è stata con la globalizzazione un grosso spostamento delle capacità produttive verso i paesi più poveri, che quindi sono cresciuti, però questo ha significato per i paesi industrializzati eh, di perdere alcune attività. Ora complessivamente i paesi industrializzati non hanno perso perché in realtà la loro crescita è rimasta relativamente forte, però non sono le stesse persone, le stesse aziende, le stesse località quelle che hanno riguadagnato posizione, si sono perse attività e quindi persone hanno perso il lavoro, aziende sono scomparse Villaggi e paesi sono diventati più poveri, nel contempo, altre persone sono diventate più ricche, altre aziende sono nate, altre località sono diventate più ricche. E questo ha generato un processo di mh, diseguaglianza crescente e anche di rancore, perché è evidente che chi si arricchisce sta tranquillo, ma chi si impoverisce sa arrabbia. E questo è avvenuto per i processi di delocalizzazione della globalizzazione, ma anche è, è avvenuto per i il progresso tecnico, perché il progresso tecnico spiazza alcune attività, eh, mette a bando coloro che non riescono a stare all'altezza e a seguire il progresso tecnico, che diventano più poveri, mentre diventano molto ma molto ricchi tutti coloro che riescono ad approfittare di questo progresso tecnico eh, inizialmente. Questo nei paesi industriali, ma qualcosa di analogo è successo nei paesi eh, emergenti perché da loro lo sviluppo che è stato molto forte e che ha veramente fatto uscire dalla povertà intere popolazioni, è anche vero che si è concentrato in alcune regioni, in alcune città, su alcune fasce della popolazione, mentre altre sono rimaste molto indietro. E questo sicuramente ha generato un effetto di rivolta contro questi processi che disintegravano intere paesi, tenendo anche presente il fatto che eh, i governi dei singoli paesi eh, con la globalizzazione hanno perso la capacità di intervento che avevano prima quando prima avevamo ciascuno la propria moneta e ciascuno il controllo dei propri confini eh, evidentemente eh, potevamo fare le nostre politiche, eravamo tutti più poveri <ride> però potevamo, ci sentivamo autonomi perché potevamo svalutare la nostra moneta, se desideravamo farla, potevamo rivalutarla, potevamo chiudere i nostri confini con dazi, potevamo aprirli. Adesso la, la politica di un governo invece dipende da quelle che sono alcune condizioni del mercato internazionale e quindi finisce per essere meno autonoma e siccome la gente vota per i governi per avere certi risultati, i governi non sono stati in grado di rispondere e anche questo ha portato a quel fenomeno del sovranismo di cui non solo l'Italia, ma tutto quanto il mondo in questo momento cede. Quindi questi sono i, i risvolti negativi della globalizzazione, ma anche i motivi per cui adesso ci troviamo in una fase di deglobalizzazione. Sì, quello che tu hai messo in rilievo nell'ultima parte della tua risposta, oltre a diseguaglianze, è la connessione molto forte tra economia e politica. Ricordo, noi abbiamo pubblicato qualche tempo fa un saggio molto forte, con una tesi molto forte di Steven Levinsky e Daniel Ziblatt, sono due docenti di Harvard, un economista e uno storico, che ha come titolo come muoiono le democrazie. E la tesi del saggio è centrata su Trump, ma non solo, è che c'è un rischio molto forte che dentro al processo di globalizzazione o di economia di mercato, se vogliamo, si eh, inneschi una spirale autoritaria in cui le elite non sono consapevoli del fatto che stanno varcando una soglia. Oggi eh, molte delle grandi nazioni che sono competitor su, nello scenario della globalizzazione sono retti da regimi autoritari. E qui c'è un secondo libro su cui ti volevo sollecitare, un libro scritto da Branko Milanovic, Branco Milanovic è un economista che ha teorizzato per primo le diseguaglianze, ha scritto un libro con la famosa curva dell'elefante, in cui si vedeva che appunto una parte di popolazione dell'india della cina viene tolta sottratta alla povertà come dicevi tu diventa sceto medio mentre un'altra parte invece in occidente di ceto medio si impoverisce l'ultimo libro di milanovic che noi abbiamo pubblicato si chiama capitalismo contro capitalismo e il sottotitolo è la sfida che deciderà il nostro futuro cosa dice milanovic in una battuta che oggi eh, negli ultimi decenni si sono confrontati due capitalismi, un capitalismo liberale diciamo in occidente e un capitalismo politico in oriente il capitalismo se vogliamo della Cina ma si potrebbe anche dire per certi versi della Turchia di Orban perfino e comunque forse anche di, di Putin e quindi torniamo al tema della globalizzazione diciamo così, è, è indifferente se gli attori di questa globalizzazione i paesi, i soggetti che la portano avanti, hanno un regime politico liberale o invece hanno un regime autoritario e l'invasione della Russia non ci ha messo di fronte in maniera traumatica al fatto che non è affatto indifferente con chi scambiamo anche dal punto di vista politico? Sì, ovviamente sarebbe preferibile, almeno da parte nostra, che la globalizzazione eh, portasse anche democrazia in tutti quanti i paesi e abbiamo visto che quello che Milanovic chiama un capitalismo autoritario in realtà eh, no, non solo non ha democrazia, ma diventa anche un pericolo per quanto riguarda il mondo, ma anche per la globalizzazione. Ecco. Perché autoritarismo significa non rispetto delle regole, non rispetto delle regole, perché si è autoritari quando si ha una capacità di essere al di sopra delle leggi e questo evidentemente cozza in maniera molto forte con quello che è il, eh, la globalizzazione perché la globalizzazione per essere una vera globalizzazione deve essere un rapporto in cui le regole prevalgono su quelle che sono le autorità eh, che sono preposte in qualche maniera a farle eh, applicare. Quindi da questo punto di vista è vero che una globalizzazione non può che avvenire fra paesi democratici se vogliamo che sia una vera globalizzazione. Però dobbiamo anche renderci conto che non siamo nel mondo dei desideri, siamo nel mondo della realtà. E il mondo della realtà è fatto di eh, paesi che ancora non hanno raggiunto livelli di democrazia simili ai nostri. Allora, e qui è quello che sta avvenendo in questo momento. Cosa fare di fronte a una situazione di questo genere? Negli anni passati noi abbiamo detto, beh, apriamoci. Con loro cerchiamo di stabilire dei rapporti eh, corretti e speriamo eh, che la nostra influenza e, e l'apertura dei commerci eh, possa portare questi paesi verso una maggiore democrazia. Oggi si sta andando verso una direzione opposta. Con alcuni paesi non è possibile avere dei rapporti corretti. Facciamo quella che si chiama la globalizzazione solo fra paesi amici. La Yellen ha parlato di friend-shoring. Janet Yellen, che è il ministro del tesoro americano, per intendere dire che bisogna riportare le filiere di produzione verso quei paesi di quali ci si può fidare e quindi da questo punto di vista una globalizzazione che sia più regionale, più eh, centrata su quelli che sono paesi che hanno alleanza. Non saprei dire se sono paesi democratici, diciamo paesi con i quali ci si può fidare perché magari si è fatto un accordo. Eh, forte o perché sono dominati da una parte o dall'altra del mondo. Questa è la tendenza di una riglobalizzazione selettiva a blocchi, eh, è meglio della precedente? Francamente non lo so, a cuore direi di no, direi di no perché eh, la speranza che eh, la globalizzazione multilaterale potesse favorire anche processi di democrazia secondo me non è fallita, anche se ci troviamo la Russia di Putin e ci troviamo la eh, Cina eh, autoritaria, non è fallita perché se pensiamo a che cos'era la Russia prima di Putin, cioè la Russia sovietica e se pensiamo a cos'era la Cina di Mao Zedong, beh, allora possiamo dire che la democrazia in questi paesi comunque è avanzata. Oggi c'è un'opposizione in Russia che comincia a manifestarsi e c'è una buona opposizione anche in Cina malgrado la forte difficoltà che ha a manifestarsi in questo paese e abbiamo intellettuali cinesi e russi che sono usciti in maniera molto forte che stanno fuori da questi paesi e che faranno opinione nei loro paesi quindi secondo me non è vero che la globalizzazione ha fallito nel favorire processi di democrazia ci vuole tempo eh, ci vuole pazienza e ci vuole perseveranza in questo tipo di ora se ci chiudiamo in regioni omogenee, il rischio forte è che un giorno cominciamo di nuovo a farci la guerra per sovrastare l'una con l'altra è vero che l'invasione dell'ucraina sembra smentire il fatto che la libertà dei commerci riduce i rischi di guerra però dobbiamo anche riflettere che cosa sarebbe successo se non ci fosse stata questa globalizzazione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 attraverso processi di deglobalizzazione, cioè utilizzando la finanza e gli scambi e isolando la Russia da questi eh, fenomeni, pensando e sperando, e sono convinto che sicuramente avranno effetto, che queste finiranno per indurre la Russia a più miti consigli. Ecco, se non avessimo avuto questi scambi non avremmo avuto neanche quest'arma per cercare di fermare Putin. Prendo la palla al balzo, ma sono efficaci queste sanzioni? Perché… Come tu sai c'è una grande discussione su questo, c'è cioè, chi dice che in realtà le sanzioni alla fine colpiscono il popolo russo, ma i consensi di Putin sembrano addirittura aumentare. Cioè, da una parte forse dovresti descriverci anche l'effetto congiunturale, noi ci avviamo forse a una fase recessiva, addirittura di stagflazione, dice qualcuno, stagnazione e aumento dei prezzi, che colpirà soprattutto, secondo quello che ci dice anche la Banca Mondiale, i paesi più poveri in cui aumenterà la crisi del debito, che non riusciranno a pagarsi i propri debiti, ma che colpirà tutti. Quindi da una parte ci avviamo verso la recessione, dall'altra effettivamente queste sanzioni poi funzionano, cioè funzionano nel senso di colpire il vero bersaglio che è il regime di Putin? Io credo che le sanzioni funzionano se sono eh, sanzioni temporanee e si sono, sono minacciate come sanzioni temporanee. Cioè se a Putin si fa capire che qualora lui cambiasse politica noi torniamo a eliminare queste sanzioni, evidentemente secondo me queste possono avere un effetto perché c'è uno scambio. Quello che mi preoccupa in questo momento è che molti cominciano a pensare che queste sanzioni non siano sanzioni ma devono essere la normalità di domani e quindi che bisogna tagliare per sempre i legami con questo paese e se questo è vero allora non c'è più nessun vantaggio da parte della Russia di eh, cambiare politica perché comunque rimarrebbe sotto queste sanzioni. E io credo che se queste sanzioni sono tenute per qualche mese e si conferma che qualora si torni in una situazione di normalità vengono eliminate, queste possono avere un loro effetto. Certo, se si radicalizzano poi alla fine non hanno più nessun effetto, come tutte le cose, come tutte le armi a lungo andare non hanno più il loro effetto. Ecco, Riprendiamo il tema che avevi posto anche tu all'inizio, cioè della possibilità di in qualche modo fare di necessità virtù, potremmo dire, cioè di prendere la criticità, l'imprevedibilità e costruire dei meccanismi, tu dicevi, di protezione. Ovviamente questi meccanismi sono interni a ciascun paese, quindi banalmente è stato detto durante il Covid che bisogna creare più posti letto negli ospedali per essere pronti ad accogliere le persone diciamo, affette dal virus, ma sono anche europei. Tu hai citato il PNRR, sto sempre all'esempio del Covid, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dovrebbe attrezzarsi per coordinare le politiche di contrasto. Ecco, su questa falsa riga non pensi che dovremmo veramente fare un esercizio di immaginazione anche per quanto riguarda ad esempio l'ONU, cioè che senso ha il riarmo da una parte all'altra quando la principale agenzia internazionale è impotente? Non ci dovrebbe essere in realtà l'unico potere di sanzionamento lì? Certo ci sono dei vincoli, c'è una struttura col potere di veto della Russia fatta dalla Seconda Guerra Mondiale, però... Tu all'inizio della nuova normalità hai messo una frase bellissima di Max Weber che dice se non si tentasse sempre l'impossibile non si conseguirebbe mai il possibile. Allora governare la globalizzazione così forse è impossibile, però tentare per costruire almeno sistemi come si dice di governance più efficaci forse occorre in questa situazione o sbaglio? Assolutamente sì, eh, io credo che sono questi i momenti in cui bisogna Pensare a delle cose anche se sembrano impossibili da realizzare in questo momento, ma bisogna sicuramente darsi una direzione che è di quella di carattere internazionale. L'Europa non basta, davanti a noi abbiamo rischi di pandemie anche future, abbiamo un sicuro rischio climatico, dobbiamo abbassare la temperatura del pianeta, dobbiamo convertire i sistemi energetici. Dobbiamo badare alla riforestazione del pianeta. È possibile fare questo qui a livello nazionale o regionale? Sicuramente no, non è assolutamente possibile e quindi dobbiamo in qualche maniera riprendere la strada di dare una vitalità agli organismi internazionali, magari modificando alcune parti del loro statuto, però noi dobbiamo creare una sorta di governo mondiale che dipende da questi organismi. L'ONU è sicuramente l'organismo più importante, anche se molto denigrato, anche con i sistemi di veto, comunque resta un ambito importante nel quale eh, si possa cercare di discutere. Ricordiamoci che quando la società delle nazioni venne abolita dopo la prima guerra mondiale, praticamente poi siamo finiti nella seconda guerra mondiale. Quindi teniamoci l'ONU anche con tutti quanti i suoi difetti, dobbiamo fare degli organismi internazionali che sono l'Organismo della Sanità, eh, l'UNESCO, eh, la FAO, eh, tutte, eh, le, le, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, ognuno di questi qua deve darsi delle regole per riuscire in qualche maniera a raggiungere quelli che sono obiettivi di carattere generale e ricostituire la capacità di discussione all'interno. Di, queste, di questi organismi. In questa maniera si può recuperare eh, il rapporto fra i diversi paesi aspettando che si liberalizzi e si torni a sistemi un po' più democratici di quelli che abbiamo avuto adesso. Dobbiamo eh, guidare il mondo con, con le persone che ci sono, non è che possiamo immaginare soltanto di chiuderci in quelli che sono paesi, paesi nostri. Io credo che questo qui sia possibile, sia necessario e mi auguro che venga fatto. Ecco vorrei farti un'ultima domanda nel Festival Internazionale di Economia che si sta per aprire a Torino abbiamo invitato insieme a Tito Boeri, insieme al comitato editoriale che tu presiedi eh, alcuni dei maggiori economisti del mondo a ragionare su questi temi anche di cui abbiamo appena parlato, il titolo del Festival Merito, Diversità e Giustizia Sociale li abbiamo collocati su uno scenario internazionale e il festival come i, i migliori festival sono luoghi dove ci si scambiano idee dove si condividono le idee si condivide il risultato delle ricerche degli economisti ma non solo con un pubblico ampio ecco tu hai avuto la fortuna di essere insieme un economista un analista uno che ha fatto ricerca e anche però un uomo della pratica come si dice del, un uomo pragmatico che si è trovato a dover gestire eh, come dire, situazioni diverse, imprese, anche grandi imprese, di vario tipo. Che influenza, nella tua esperienza, hanno le idee su chi poi si trova a prendere le decisioni? Sono due campi separati, sono due campi con contatti. Ricordi la famosa frase di Keynes che diceva «Gli uomini al potere sono dei pazzi che odono echi, diciamo delle voci degli economisti defunti» i quali neanche sanno che esistevano, ma sono condizionati da stereotipi elaborati magari qualche anno prima. Ecco, nella situazione in cui siamo, e che tu hai appena descritto molto efficacemente, in cui di idee nuove abbiamo uno straordinario bisogno, perché dobbiamo costruire istituzioni nuove, tu che affidamento fai sulla possibilità che le idee, degli economisti, ma non solo poi si traducano, in opere, cioè che siano in qualche modo assunte dai politici, ma anche dagli imprenditori, dagli uomini che agiscono nelle istituzioni. Io credo che ci sia un rapporto bionivoco fra fatti e idee, eh, sicuramente molti fatti dipendono dalle idee che abbiamo diffuso e soprattutto quelle del passato, che aveva ragione, perché un'idea si diffonda presuppone tempo e quindi c'è una distanza di tempo anche a volte lungo fra il momento in cui l'idea viene posta elaborata e il momento in cui si è diffusa e quindi viviamo tutti quanti un po' con le idee del passato ed è importante quindi oggi costruirne delle nuove perché avranno influenza nel futuro se riusciamo in qualche maniera a darne delle basi razionali e a farle diffondere eh, queste idee e da questo punto di vista luoghi come il Festival dell'Economia libri che vengono scritti, conferenze che vengono fatte film che vengono proiettati, romanzi che vengono letti sono tutti elementi forti per la costruzione di questa convinzione senza però dimenticare che anche i fatti producono delle idee nel senso che, eh, se a un certo punto avviene una pandemia, avviene una guerra, avviene una crisi, questa influenza alcuni pensatori i quali cominciano a diffondere delle idee in funzione di questa crisi. E quindi dobbiamo giocare su questo rimpallo che esiste fra idee e fatti e oggi cercare in qualche maniera di superare i fatti, perché i fatti che ci stanno davanti sono fatti che portano a idee di guerra idea di difesa, idea di chiudersi uno rispetto agli altri. Ecco, questi fatti in qualche maniera stanno producendo delle idee. Dobbiamo adesso produrre delle idee che siano capaci di superare anche questi fatti. E quindi, per concludere, ti chiedo di dirmi se riscriveresti oggi la frase che hai scritto nell'introduzione al tuo libro sulla nuova normalità quando scrivevi che cito testualmente, schiacciati sui problemi del presente, spesso tendiamo a proiettare la situazione che viviamo anche sul futuro, che ci appare per forza di cose cupo e spaventoso. Non riusciamo a immaginare un futuro diverso da quello che viviamo, eppure non è così. La riscriveresti? Assolutamente sì, perché penso che dobbiamo superare questa miopia che è una miopia naturale, non la sto condannando, non è, ma è normale che ciascuno cerchi di immaginare un futuro e lo immagina uguale al presente, mentre dobbiamo, attraverso non solo la fantasia, ma la conoscenza della storia, capire che le cose possono essere cambiate e quindi essere attori del cambiamento è piuttosto che vittime di un passato. Bene, io ti ringrazio moltissimo, è stato veramente come sempre. Molto chiaro e molto illuminante, nel senso che ci hai dato molti spunti per reagire anche alle difficoltà. Tutti quelli che conoscono un po' Innocenzo Cipolletta sanno che da una parte Cipolletta è un analista che non risparmia nessuna difficoltà, ma dall'altra è anche un inguaribile ottimista. Diciamo l'ottimismo della volontà, cioè di chi sa che poi le cose si possono cambiare appunto anche in base alle buone idee ti ringrazio molto e alla prossimo nostro incontro grazie grazie a voi avete ascoltato Radar un podcast degli editori La Terza Produzione e musica a cura di Matteo Portelli